ragazzi il solido che dovete fare è rappresentato qui brevemente con le misure in rosso però vi ricordo che è stato pubblicato su classroom quindi foglio sempre davanti e possiamo quindi iniziare allora la prima cosa che vi consiglio è prendere una, una riga e fare dei punti di eh, riferimento sulle linee che dobbiamo tracciare prima eh, linea sarà un asse di simmetria fatelo circa a 50 mm dalla linea di terra poi sotto questa linea fate dei punti le misure le, le avete quindi sono state anche indicate sia pur velocemente dal video queste linee sono devono essere cinque linee che dovranno essere eh, tracciate parallelamente alla, alla linea di terra eh, quando mettete il righello in orizzontale anche qui seguite le indicazioni sui punti che dovete indicare come riferimento cosa servono questi punti servono appunto per non fare il, il lavoro due volte poi soprattutto in questo modo si è più precisi perché vedete la manina sulla, sulla riga di riferimento rimane bloccata e non si deve più spostare fino alla, alla esecuzione di queste linee. In questo modo evitiamo errori di parallelismo. di pazienza vi faccio vedere a tracciare il tutto voi prendetevi pure tutto il tempo che volete rivedete il filmato anche diverse volte avete questa possibilità ehm, volevo anche dirvi per chi ha, ha ancora qualche dubbio problema su come tenere le, le squadre rimando il tutto al filmato che tratta questo argomento quindi ecco, tra, ecco tirate le, le linee orizzontali come vedete sono arrivato fino in, sulla linea che divide il foglio tra i vari piani sulle proiezioni ortogonali anche qui vi ricordo che c'è un filmato dedicato vedete che qui io tiro questa linea vado oltre eh, anzi per chi eh, può ehm, allunghi pure in, eh, la linea, tenendo sempre un tratto sottile, perché queste sono linee di costruzione. Dopo aver eh, tracciato queste tre linee, andiamo a tracciare, eh, ecco, andiamo un attimo benissimo, facciamo due riferimenti a 12 mm internamente, e anche qui internamente all'altra linea, 12 mm. Se andate sul disegno, eh, ritroverete queste distanze. A questo punto andiamo anche qui a tracciare delle linee eh, sottili. Vedete la mano sulla riga, vuol dire che non deve essere mossa fino alla fine dell'operazione. Quindi evitiamo di fare una linea alla volta. Quando possiamo dobbiamo riuscire a predisporre più linee, in questo momento possiamo tracciare già, marcare già in modo più, uh, più deciso, le linee definite di contorno che vi ricordo devono avere un tratto doppio delle linee di uh, costruzione. Questa operazione è preferibile farla alla fine per non sporcare il foglio. Uh, in questo caso, come dire, lo possiamo anche fare visto la semplicità del, del nostro disegno. Vi ricordo che mentre tracciate la linea la matita va tenuta inclinata sulla squadra verso l'esterno della squadra e va ruotata la mina deve la mina della matita deve essere opportunamente eh, temperata anche qui una volta trovata la, il riferimento cerchiamo di essere precisi non muoviamo più la riga e facciamo scorrere dall'alto verso il basso la nostra squadra ok osservate diverse volte il filmato che vi può essere utile sia nella tecnica come suggerimento e eh, come realizzazione anche dei futuri disegni. Io ho iniziato dal piano orizzontale, nulla impediva di partire dal piano eh, verticale. siamo proprio sul piano verticale e andiamo quindi a tenere un'altezza di circa eh, vediamo, 10 mm dalla linea di, di terra e anche qui andiamo a fare i punti di riferimento Controllate bene il disegno, abbiamo la necessità di tracciare eh, tre linee. Anche qui, avendo la possibilità, si può andare ad allungare la linea di costruzione sul eh, piano laterale. Andiamo anche qui a eh, marcare in modo più, più pesante con una matita diversa le linee di contorno che eh, vediamo di profilo che vediamo eh, sul nostro solido vi dico già che in questo momento il solido non presenta linee nascoste dico questo momento perché questo solido lo useremo come base per fare delle modifiche le linee vertiche orizzontali sono tracciate mancano quelle Verticali, notate, notate questa linea che è una linea di profilo questa invece si ferma subito in quanto poi incontra il bordo del, del, del solido vista proprio sul piano verticale non penetra nel, nel materiale quindi non, non è una linea nascosta ok adesso siamo arrivati al piano di traslazione abbiamo tre metodi uno è quello classico del compasso possiamo vedere quindi dove il compasso è stato puntato anche qui il buon senso dice di eh, fare eh, queste, questi archi ehm, non uno alla volta ma senza spostare il compasso dal suo centro per evitare proprio errori di eh, centratura del, dei vari archi che sono tra di loro concentrici ok una volta definiti eh, questi archi poi si possono proiettare le linee in verticale sul piano laterale Abbiamo un secondo metodo, che è quello della linea 45 gradi, quindi non avendo a disposizione il compasso, io potrei fare questa, questa linea a 45 gradi in diversi modi, usando il goniometro, prendo il goniometro, lo posiziono in questo modo, vado a segnare un punto su 45 gradi e poi unisco il centro del goniometro, del mio foglio con quel punto, la mano sul, sulla riga in modo da non spostarla. E questa linea che io vado a tracciare è una linea di 45. Gradi. A questo punto dovrei eh, tirare. Ecco, ingrandiamo, che vediamo meglio. Questa linea è sicuramente di 45 gradi e devo tracciare prolungare le linee di costruzione fino, fino ad essa, per poi andare in verticale. Questo è il metodo a 45 gradi. Abbiamo usato in questo caso il goniometro. Se non ho a disposizione il goniometro, io vado a misurare l'altezza di quel lato, la riporto sulla la base, eh, guardate quella linea blu, e unisco le due estremità. Anche in questo caso, quell'angolo avrà un angolo di 45 gradi. Un terzo metodo è quello di usare, eh, come stiamo vedendo adesso, la squadra a 45 gradi, tenendo fermo la riga sulla base di la della squadratura e poi andando a tracciare nel modo che abbiamo visto. Quindi, come dire, abbiamo diversi metodi eh, per poter gestire il piano di traslazione. Ehm, che sia un metodo o l'altro va sempre bene, a questo punto anche qui andremo a tracciare le linee eh, di profilo del nostro disegno. di capire bene come è visto questo solido guardandolo eh, da sinistra ripeto che su questo argomento è stato fatto un filmato sulle proiezioni ortogonali che spiegano molto bene eh, quello che sto dicendo riga Ferma, bloccata sul foglio a sua volta mi raccomando il foglio deve essere bloccato sul, sul tavolo è sempre preferibile fare queste, questi disegni stando in piedi per evitare errori di prospettiva errori di prospettiva che possono avere anche la conseguenza di una tracciatura errata di uno o due mm. bene, penso che abbiamo finito se ci sono delle domande scrivete o Parleremo in aula e io vi lascio per la prossima lezione.